L'articolo 73 del testo unico mi dice una cosa, e questo è, interessa a tutti, evidentemente. Io, la, una persona giuridica, quindi una società, quindi non parliamo di persone fisiche, parliamo di te che te ne vai in Spagna, perché non c'è bisogno di andarsene in Papua Nuova Guinea. Ti apri una società in Spagna e il tuo mercato di riferimento, i tuoi clienti, i tuoi pazienti, nel tuo caso, sono 100% italiani. Ora, l'articolo 73, al comma 3, che non gliene frega un cazzo nessuno, che articolo è? Ci dice, la sede, una persona, una società è considerata fiscalmente residente eh, in Italia, se sì, ah, ha la sede legale, quindi la sede legale vuol dire che però devi costituire un SRL, questo vuol dire, e ti dai la zappa sui piedi. Ed era quello che faceva l'Apple con l'Irlanda, dopo ci arriviamo. Quindi ha sede legale, è il caso più classico, insomma la scuola, sede legale, sei fiscalmente residente qua. B se hai l'amministrazione in Italia, e qui vengo al problema dell'esterovestizione, uh, dell per esempio una cosa che nessuno sa è che questo requisito, essere amministratore o, uh, o sede legale, devono essere verificati per più della metà del periodo d'imposta. Per cui se io il primo luglio e sono in Italia, mi apro una società in UK e eh, il primo di gennaio, quindi dopo meno di sei mesi, me ne vado... Non ho un problema dell'estrovestizione, l'ho risolto. Chiaramente ci deve essere un po' di sostanza. Il punto è, il terzo punto è invece l'oggetto sociale. La legge mi dice che se il mio oggetto sociale è interamente italiano, o la maggior parte dell'oggetto diciamo, dell sociale insiste all'interno dei confini del territorio della penisola italiana, quella società spagnola in questo caso è fiscalmente residente in Italia. Ma come lo fanno a No, vabbè, lascia, Allora, lo vanno a sapere perché il bilancio è pubblico, il bilancio della società spagnola è pubblico, hanno il FUMUS, magari lo stanno controllando, magari lui è un evasore, magari rientra nei cluster di quell'anno di professionisti che sono accertati dall'agenzia delle entrate o, da, o per gli iscritti Aile. a partire dal 1 gennaio 2010 partono gli accertamenti automatici, quindi gli arriverà, se lui se ne va in Spagna, un, un questionario informativo e lui dovrà rispondere, se non risponde scatta l'accertamento in automatico, se non scatta torniamo a noi. Finiamo, oggetto sociale, quindi io ho la società spagnola, il 100% del fatturato, bilancio pubblico accettabile, pubblico registro quindi, cioè lo trovano insomma, se vogliono, uh, è fatto in Italia, paziente 100% in Italia. Quella società è fiscalmente residente in Italia, secondo voi? Solo perché ha il mercato di riferimento? Non lo è. Non lo è per quel discorso che ti dicevo prima: libertà di prestazione di servizi, che è tanto il problema che hanno avuto, per esempio, Dolce e Gabbana adesso, il problema che c'è, insomma, tante sentenze della Corte di Giustizia. Tu lo puoi fare e non devi confondere il mercato, non devi per, per, per, per, grazie mille Valerio, il mercato di riferimento Italia con l'oggetto sociale. L'oggetto sociale è un'altra cosa. Cioè, l'oggetto sociale comprende il mercato di riferimento, quindi sicuramente non è, come dire, non va a mio vantaggio diretto potrebbe accendersi una lampadina al fisco ma il fatto di avere solo il mercato diretto non è un problema non è un problema nella maniera più assoluta non è un problema perché una cosa è l'oggetto, questo è importantissimo perché da qui nasce tutto il problema sull'esteroversizione una cosa è l'oggetto sociale una cosa è il mercato di riferimento oggetto sociale vuol dire che tu hai, eh, eserciti la tua attività fisicamente, personalmente in Italia, hai a che fare con l'Italia non solo come mercato di riferimento capannoni eh, commerciali, ehm, insomma, una, tutto, struttura una struttura stabile e, e, e la modalità di svolgimento dell'oggetto sociale. Il problema è se tu, medico, vieni però in Italia tutti i giorni a fare visita porta a porta, allora il problema ce l'hai. Però se io sono un consulente, quindi vi faccio proprio l'esempio mio più classico, più stupido del mondo, vi faccio consulenza da Malta, il 100% del mio fatturato italiano. Io dormo tra le braccia di Maria la notte, non c'è supponiamo che tu hai dei commerciali di mezzo, okay? cioè, la consulenza la, la fai tu, ma il commerciale nel mezzo che chiude la transazione, cioè facciamo l'esempio esempio. Oh, facciamo facciamo così, Vabbè, io, poi, poi torniamo su, sulle, così vi faccio capire quali sono i problemi, perché tanto la cosa più importante di noi oggi che siamo in Italia è capire quali sono i problemi se andiamo ad aprire, aprire una società offshore, perché questo è il punto, no? tu mi stai chiedendo se ho dei commerciali in Italia che problemi ci sono, c'è un problema di stabili organizzazioni cioè il motivo per cui il mio cliente che è andato in Ungheria, gli abbiamo lasciato una sabbia organizzazione in Italia. La viene Però, Però tu hai una persona che spende il nome tuo presso il cliente. E la giostra che faceva Google una volta si usavano, adesso invece l'Ox è te i coglioni su questo punto, si usavano i commissioner e Cioè tu fai quello che fa Google, cioè io metto un cristiano che, fisica, che magari fa assistenza tecnica, tu lo chiami per risolvere un problema... Quello, è, o meglio, quello in realtà ti chiama per una promozione e ti vende un contratto, però non te lo fa firmare, o meglio, sul contratto non c'è il suo nome, ma c'è il nome di Google, USA piuttosto che Irlanda, di solito in Italia c'è Irlanda è semplicemente un modo per evitare una configurazione in stabile organizzazione oggi invece se tu hai un agente oggi, quindi a partire dal 2015, intanto per oggi le normative cambiano in continuazione se tu hai un, un commissionario, un agente dipendente, indipendente, insomma, non entriamo nello specifico qualcuno che vende contratti per te, dei tuoi servizi in Italia, anche se sul nome c'è cioè il nome della tua, sul, sul contratto c'è cioè il nome della, della tua società che sta in America piuttosto che in Serbia. Zerbi, Comunque rischi la configurazione di una stabile organizzazione in Italia, che non è per forza un problema, non è per forza uno svantaggio. Perché stabile organizzazione non vuol dire che tu in automatico tutto il fatturato dell'azienda azzerbaggia la paghi in Italia. Vuol dire che quell'attività svolta da quel commerciale per te, remunerata in un certo modo da te, perché è una cosa di soldi che devi dare a questo, deve essere tassata in Italia. Quindi una parte dei ricavi che fa la tua azienda devono essere tassati in Italia, che non è per forza un problema. Tanti clienti organizzano corsi in Italia, tanti, tanti clienti fanno organizzazioni in Italia, come me. No? In questo momento sto promuovendo la mia attività in Italia, sono su suolo italiano. Potrebbe convenire aprire una sabbia di organizzazione per esempio per ridurre i costi, per esempio per ridurre i costi di una segretaria che fai permanentemente lavorare in Italia, gestire il commerciale. Quindi sì. Si configurano stabili organizzazioni. Sì, ho un problema di tassazione, potrebbe non essere uno svantaggio Se ho rapporti commerciali stabili con l'Italia, ho necessità di stare stabilmente di vendere i miei prodotti in Italia. Nel suo caso, lui è un medico, magari gli basta un blog per vendere i suoi servizi a te, hai bisogno di uno che va a bussare porta a porta e quindi si crea il problema. Ok? Andiamo, andiamo avanti, e l'ultima domanda perché, sennò più che altro per voi, se sennò poi dopo ci fermiamo comunque qui hai detto che è per esempio consigliato per Amazon FBA ma... dove dove? scusami consigliato per Amazon FBA ho scritto no? ah sì scusami sì qui è, beh, sono in eh, anzi, sono in tutto il mondo <ride> no non le ho fatte io cioè, per forza di cose le ho imparate però non. dimmi dimmi come andiamo avanti allora, no ehm, io, eh. per uno che magari vuole iniziare l'attività sì che è, un... magari dire ma chissà cosa io ho in Italia sta proprio la parte d'arriva, i primi 50, il 5%, vabbè. 15%, non lo so. Beh, allora ognuno fa le sue considerazioni, <ride> nel senso è ovvio che se tu, eh, come dire, hai un forfettino o hai intenzione di morirti di fame, rimani in Italia e ti giochi il forfettino. Ma questo è il mio primo avvertimento, quando arriva a me il cliente e mi dice no, non lo so, devo ancora partire, no, guadagno 2 euro, e dove vai? Rimani in Italia, fatti il tuo forfettario fino a 65k e poi te lo giochi in libertà. Okay. A meno che non hai una propensione a guardare un attimino al di là del confine e capire che ci sono anche altre possibilità, poi dipende anche da, da quello che ti serve, cioè fai soltanto Amazon FBA? Perché nel tuo caso può avere assolutamente senso. Io aspetto 65K, e che non so e poi quanto dureranno. Tempo per sempre sempre, sei sempre in tempo. No, allora una ditta individuo: un po qui poi è difficile. Non ti dimenticare che c'è la exit tax, quando vado a trasferire la mia società sì. non è che la chiudo e la apro, perché se la chiudo e la apro, cioè banalmente lascia stare la ditta individuale e non ci sono controlli sulla ditta individuale, però tu Amazon FBA con un forfettario lo puoi fare, forse ti conviene un SRL unipersonale. Non lo so, tendenzialmente se soprattutto se compra e vendi ti conviene un attimino limitare anche la tua responsabilità personale e quindi magari non ti conviene il forfettario a 65 mila euro, anche perché quando tu mh, ti, ti vai a giocare, dopo ci arriviamo, c'è un, un esempio sull'Amazon FBA, sulla migliore struttura di Amazon FBA, pensato a tutti, e, um, se tu operi nel commercio mi devi spiegare che cosa te ne fai di 65 mila euro di fatturato con i costi che hai a fronte, cioè che margine hai, che vendi, cioè capito? No, certo, però se io sto iniziando, lo dico non voglio fare passo no, così no, lui, no. diciamo, vado a iniziare a fare la società certo. adesso di qui o di là, certo. dove i costi sono certi e io ancora non so certo. se il mio business parte o no? Ma eh, allora senza tirarla troppo per, per le lunghe, sì, è un'osservazione giusta. se io sto partendo, non so che pesci prendere, non so quello che succederà, non vedo perché non verità, debba. Ma più che altro costi passi perché non ho ancora fatto la Assolutamente, potere. assolutamente, non è, non è un problema. Ci sono posizioni migliori, ma sei assolutamente libero e leci, libertà di movimento e di prestazione di servizi vale anche dall'Italia mi conviene l'Italia cioè il 5% non ci dimentichiamo dell'Inps che te lo fa salire al 35 quel 5% all'estero i costi molto più bassi e lui pensò che non mette piede in Italia da Capito. anche se incominci eh. eh. qui non ci dimentichiamo l'Ips non ci dimentichiamo dell'Inps che è il, mio, il nostro caro amico Inps